Ma il microfono non ce l'ho in bocca. No, in... beh, ti giuro che eh. sotto. Non è normale, sai dove sta. Il... Vabbè, ciao, ciao sono tutti, tornato ragazzi. Allora, no no! no, no, no, ogni volta eh. è possibile parli sopra di me. Va bene, fai il tuo saluto, dai. Il momento di attenzione tuo, vai. Parlo. Ma Parla. Ma ti ho salutato. Non puoi salutare ancora. Vai, vai. Vai. No, no, no, devi andare ora. Veloce. Oggi costruiamo, si può notare dalla mia skin essendo che c'è questo tema di Halloween, no? Oggi costruiamo la casa Halloween contro la casa Natale eh, Ovviamente io farò la casa Halloween perché si capisce la mia skin Ma Allora, vai nel tuo lotto che oggi costruiremo con i lotti grandi Ok, allora, iniziamo con... Ovviamente credo sia scontato che il tema, eh, la casa che farò io sarà una zucca, ovviamente Quindi... Facciamo questa, questa zucca Molto simpatica Col calcestruzzo arancione Vorrei trovare il centro Però mi sa che è pari Luigi sì? si può sapere Perché lei non sta facendo niente Sto prendendo i blocchi Ah Io ho già iniziato a costruire Ok, allora ha una forma. Eh, ha la forma desiderata, diciamo, che è più o meno la zucca che volevo rendere. Perché la, una zucca più o meno ha questa come forma. Devo solamente cercare di rendere meglio il fatto che sia una zucca. Sono più che sicuro che questa volta Luigi ci darà del filo da torcere Perché eh, sì, fare le zucche è più complicato di fare la, le case di zenzero Quindi eh, sicuramente dobbiamo impegnarci per dimostrare che noi nonostante facciamo la casa più difficile tra le due Possiamo comunque vincere Quindi facciamo adesso il gambo della, della zucca Eccolo qua Molto bene Che tra l'altro mi sta piacendo un sacco questa zucca Perché è proprio la forma che volevo rendere Quindi eh, cioè, sono molto contento E inoltre essendo una zucca non regolare Come giusto che sia Perché le zucche non sono regolari eh, Stiamo facendo un ottimo lavoro Ok, devo dire che mi sta piacendo molto l'esterno Nel senso non è eh, fantastico Perché giustamente... È asimmetrico, un pochino ti fa venire quel male interiore che dici Oh mio Dio, voglio morire Però, non cioè, è guardabile Ho capito che per fare gli occhi è necessario prima fare eh, gli occhi eh, da, da fuori, ecco, dargli la forma E poi, infine, dopo, solamente, appunto, dopo fare eh, il dettaglio Quindi... Io prima ho fatto la forma degli occhi che adesso miglioro facendo i, tutti i dettagli. Devo capire bene com'è meglio. Mm. Secondo me con le scale dà un'espressione più cattiva, diciamo, perché è quello che vogliamo ottenere, quindi proviamo così. No. Secondo me... Ah, così quella pupilla lì possiamo anche farla bianca e vediamo che ne esce secondo me verrà una casa bellissima oh mio dio è molto bello ok allora facciamo così Ok adesso passiamo alla bocca che voglio che sia molto cattiva ma il problema è che questa zucca è un pochino piccola per ospitare una bocca diciamo quindi devo stare molto attento a come la faccio devo fare buon uso di scale e di lastre perché è l'unico modo per rendere una bocca cattiva diciamo. Ok, <ride> non è propriamente una zucca, però, eh, soprattutto di Halloween, però, dai, dai, stiamo rendendo un buon effetto. Secondo me, dobbiamo migliorare qui sopra con altre lastre, magari. Eh, in modo tale che renda, red, renda meglio eh, l'effetto della bocca cattiva, magari. Oh, questo qui è l'effetto che volevo ottenere, anche se... C'è un problema, questi blocchi è vero, abbiamo, siamo partiti con del calcestruzzo arancione Ma per ottenere un buon effetto secondo me serve un blocco che sta bene con i dettagli Questo è l'effetto che volevo ottenere, è perfetto è, è, Cioè ci sta benissimo, ok adesso andiamo a infortunare Luigi Luigi? Mi dica Come va della situazione? Allora va abbastanza bene Ho fatto soltanto l'esterno pure io eh, devo dire che io da, dalla mia prospettiva sono partito un pochino male, non mi piaceva la mia zucca perché ormai è chiaro però eh, sono riuscito a fare delle cose carine quindi ti lascio alla tua costruzione ho fatto questi occhi un pochino strani un po' storti perché è alla fine l'idea che bisogna ottenere quella lì che la, la zucca ti voglia male ti voglia mangiare quanto. Quindi adesso passiamo agli interni. Per adesso, perché probabilmente ritornerò sugli esterni a sistemarli. Magari ho esagerato. Pronto? Se è pregato di mutarti. Sì, che stiamo registrando. Ah, e dillo prima. È entrato in diretta un, una persona, il demonio. Proprio in diretta così Adesso lo... ti espulgo demonio No non lo faccia la prego 3 Tre... Hai 2 secondi per cambiare stanza Ora No mi dispiace adesso Ok Dopo che è entrato Dopo che è entrato in diretta il demonio Possiamo continuare con i dettagli all'interno i dettagli della zucca, che questi pulsantini qua molto simpatici, che a me piace un sacco. A Luigi, come al solito, non piaceranno, però... Chi se ne frega! Ah, basta che piacciono a noi, alla fine. Quindi, ehm, dopo aver fatto piano superiore e piano inferiore, adesso eh, mettiamo un po' di pulsanti anche qua al soffitto... Eh, penso di passare all'arredamento Quello giallo non so Quello arancione ci sta molto bene Anche perché credo di utilizzare questo Perché si intona Però non è lo stesso arancione Come comodino voglio usare questa zucca qua Che è... crea un'illuminazione un particolare Però ovviamente usarla così è un po' sprecato Ci dobbiamo mettere tutte le cose che fanno un cassetto allora, io voglio, voglio usare questi colori molto simpatici qua perché eh, voglio. Non voglio mettere la solita. La solita armatura un po' scontata. Voglio fare un bel colore. Questi qui, infine, sono i piedini del tizio. Andiamo a dare fastidio a Luigi. Uh, allora. Ok, questa qui è casa sua. Lui sta facendo gli interni, mi sa già. Eh. Oddio! Aspetta casomai ci vede Dobbiamo farci vedere Oh mio dio Nasconditi qua Ok sembra impegnato a fare la soffitta Casa sua è molto più grande della mia Mettiamo il nostro calderone E mettiamo sopra l'alambicco. Che adesso decoriamo per bene Ok, perfetto Ok, bene, ci ho messo un paio di pozioni qua E adesso passiamo alla libreria Che ovviamente in una casa di un vecchio alchimista non può mancare <sussurra> Ok, allora... Toc toc. Vada via volevo ora, sapere... vada via, no, no, no, no, no, vada via volevo, volevo semplicemente sapere come si chiama quella cosa Come si chiama? No, come si chiama cosa? Quella cosa là che ha messo con la libreria che non me la ricordo No, allora non mi devi copiare, vai via Zucchie e con... ci mettiamo anche un po' di ragnatele insieme alle zucchie Ok, perfetto, facciamo di qua e insieme a tutte queste cose qua dobbiamo metterci anche secondo me un po' di pozzol Un tronco perfetto è quello di acacia perché all'interno grigio è... Non piove più Oh mio dio credo... credo di essere rimasto scandalizzato Luigi hai finito? Ok allora eh, quale casa iniziamo? tua. Ok allora intanto Guarda dall'esterno com'è È una fantastica zucca ovviamente è regolare Perché le zucche non sono regolari mm. All'inizio non mi piaceva Però poi ho sistemato i dettagli E mi è venuta una cosa davvero bella Che mi piace un sacco Ok è ho messo bella... Allora questa qui è la casa dell'antico Alchimista arcano Perché è a tema Halloween Vero però comunque L'obiettivo è rendere una cosa Misteriosa Entra Ok allora come puoi vedere Stai zitto Come puoi vedere qui eh, c'è il, il, il suo Acqua. calderone con eh, Esatto E co qui dentro le pozioni eh, Mentre qua eh, puoi vedere la sua arcana libreria Sempre arcana piena di formule magiche Scendendo ovviamente con tutta la ragnatele Qui è dove quando le notti non può tornare a casa E deve continuare a lavorare Infatti si mette a dormire nella sua camera a letto Allora e eh, come vedete dall'esterno, fatto molto meglio del tuo, è fatto con più colori, perché la mia casa è in stile natalizio. Notte! Eh, che magia! Non sei stato perfetto. Oh mio Dio! Eh, oh mio Dio, addirittura. Ok. Allora... Eh, oh. è un reparto cucina, che comunque eh, si cucina la notte. Quindi, eh, questo qui è lavorazione, perché è una fabbrica, sai... Ah, una allora. fab... ah è la fabbrica di Babbo Natale, dei regali! Ah, esatto. Qua abbiamo l'albero sì. con questi qua verdi, qua sono regali, l'unica cosa che poteva okay. sembrare a regali, con ah. eh, ovviamente le luci attorno. Ah, non so se hai notato i dettagli: Saphana, Mol Molto bello, poi... molto bello, però ti posso fare. Tipo, ah, oh, non puoi. Ah, è rotta la campana? No! C eh, e poi si passa al piano di: Mmm, interessante. Davvero? Wow, praticamente. Buio. Oh, che bello! un bel camino con forme ma esce il fumo il camino qua da questo qui da questo qua guarda no ah, interessante allora 150 punti in meno no perché eh, a casa tua perché mi hai rotto casa eh, ok eh, possiamo finire questa, questa fantastica sfida questa volta l'hai costruito molto bene, devo dire Anche la scorsa volta E detto questo, credo di aver detto tutto Il prossimo episodio sarà una nuova sfida Molto arcana Arcana, <ride> arcana. Ok, quindi detto questo, vi saluto Ciao! Ciao ragazzi! Madonna, sempre un, un saluto sempre più cringe dell'altro